Silvestri, sono sacerdote dal 60, sono stato ordinato nel 60 e sono stato parroco in diverse parti, ho fondato anche una parrocchia nuova a principio, ho fatto sempre il prete per vocazione, non per mestiere, non per, per soldi, ma proprio perché convinto e appunto perché okay. sento molto profondamente il problema della fede, a un certo punto approfondendo il, lo studio delle Sacre Scritture, ho notato, eh, ho notato questa, questa diversità, questa incoerenza della Chiesa cattolica. La chiesa romana diciamo, non diciamo cattolica, diciamo la chiesa romana perché la chiesa di Gesù Cristo è cattolica per natura e nessuna, nessuna delle chiese si può definire cattolica perché la chiesa di per, se, di per sé è cattolica diciamo la, chiesa, diciamo la chiesa romana la chiesa romana ho visto che praticamente era molto incoerente È stato sacerdote quindi da che anno? dal 60 fino al 93, 93 ma io mi considero ancora sacerdote no, non, sì, sono, senso, non è che sono stato sacerdote non sono ancora dal sacerdote 93, ha dal 93 poi sacerdote eh, io insomma ecco mi sono accorto delle, delle incoerenze della chiesa romana con le sacre scritture e allora ho cominciato ad avere delle crisi e perciò allora ho sentito il bisogno di approfondire ancora di più gli studi biblici, ho sentito il bisogno di consultarmi, oltre che pregare e riflettere, ma anche di consultarmi con persone incompetenti, ma non ho avuto delle risposte soddisfacenti per cui la mia crisi aumentava sempre di più lei si è rivolto anche ad autorità anche, anche alle autorità anche a professori di, di, di, di esegesi di esegesi biblica di spiritualità della chiesa cattolica ho, ho fatto delle consultazioni uh -huh. e quindi delle riflessioni profonde ho pregato, ho, ho pensato ho riflettuto e dopo alla fine dopo aver completato i miei studi biblici e allora sono venuto alla decisione che la Chiesa Cattolica non è proprio quella istituita da Gesù Cristo, perché ci sono stati delle, delle, delle, delle, degli snaturamenti, la Chiesa è stata snaturata, deformata, sono spiegato? Perché, perché gli uomini si accomodano tutto secondo il loro tornaconto, mm -hmm gli uomini sono sempre assetati di potere, specialmente quando la Chiesa poi diventò numericamente, politicamente e economicamente potente, allora certamente il clero, la potenza clericale aumentò, si formò la casta clericale, la Chiesa, specialmente dopo, dopo Costantino e, e con Carlo Magno. Allora la casta clericale diventò potente praticamente da, da servi i ministri della Chiesa da servi divennero padroni e quindi si accomodarono le cose secondo la loro convenienza, il loro tornaconto, e, secondo la loro sete di potere. E quindi allora ecco se la Chiesa da comunità d'amore, come era al tempo degli Apostoli divenne praticamente l'impero del clero specialmente dell'alto clero e divenne un, la chiesa si si conformò al sacro romano impero eh, e quindi perse, perse l'amore la, come, come struttura come sua natura e Divenne la Chiesa legalista, la Chiesa mh, politica, la Chiesa stile imperiale, per cui praticamente è persa la sua natura, la sua propria essenza. Proprio a livello strutturale, a da, è, è proprio si è modificata. E' proprio perse completamente la sua, la sua identità, la sua struttura proprio essenziale. Per cui non, non è più la Chiesa, è, è il Sacro Romano. Io, lo, io la chiamo il Sacro Romano intero. Ma un pochino in tutte le altre Chiese questo è avvenuto, non solo nella Chiesa romana, anche nella Chiesa ortodossa, nella Chiesa anglicana. Cioè il clero è diventato il padrone della Chiesa, il padrone dei fedeli. I fedeli sono, sono tenuti in minorità in, e per loro sono, e sono coloro che, che praticamente sono messi la Chiesa. Passa stessa distinzione. Anche, se, anche se teoricamente essi definiscono anche i fedeli chiesa ma in pratica la chiesa sono loro i fedeli sono soltanto i sudditi che devono obbedire e sono tenuti in, in stato di inferiorità ci ho spiegato? e perciò ecco ha perso importanza nella chiesa clericale ha perso importanza il battesimo perché ha perso importanza il battesimo? perché il battesimo è la dignità la vera dignità del cristiano. Col battesimo si, si nasce creature nuove, il battesimo di fede, certamente, il battesimo della fede, del cuore, non il battesimo di tradizione, il battesimo fatto così, farsa, quello il battesimo di tradizione senza fede propria, senza scelta propria, è una farsa di battesimo. Ma il battesimo ha perso tutta la sua importanza e il clero vuole tenerlo in questo stato, in questo stato di, di, di degradato praticamente. Perché? Per tenere i fedeli sotto di loro, per dire noi siamo importanti, noi siamo le persone sacre, noi siamo le, le, le, veramente i rappresentanti di Gesù Cristo noi siamo Gesù Cristo voi siete soltanto dei sudditi che devono obbedire a noi invece il vero battesimo costituisce la vera dignità del, del cristiano il battesimo la costituisce figlio di Dio il battesimo ne fa un membro di Cristo del corpo mistico di Cristo e quindi Cristo stesso il battesimo dà dignità al battezzato ma questo certamente non fa comodo al clero se il clero vuole mantenersi superiore vuole mantenersi eh, vuole fare, vuole coprirsi di eraticità di sacralità di dignità vuole stare sul piedistallo, sul trono ha tutto l'interesse di screditare il battesimo, di mantenerlo eh, di, di dargli un, pochissima importanza per dare tutta la massima importanza all'altro sacramento e l'ordine che costituisce il clero, il clero sacro, il clero rappresentante di Dio, mi sono spiegato, eh. e che ha tutto l'interesse di mantenere i fedeli in stato di minorità e eh, di inferiorità e quindi il battesimo per il clero deve perdere importanza, non deve avere importanza, perché se no il cristiano riprende coscienza della sua dignità e della sua importanza nella chiesa, sì, certo. riprende la coscienza di essere anche, anche lui chiesa e quindi praticamente si, si abolisce la casta clericale, la casta la casta di, di dignità la casta di importanza la casta da rispettare da onorare, da, da venerare mi sono spiegato? e allora ecco che il sacramento del battesimo deve essere deve rimanere così nella, nella, nella, nella, quasi nella misconoscenza praticamente mi sono spiegato? ed ecco invece che nel primo, nella primitiva chiesa cristiana il battesimo aveva la massima importanza il battesimo costituiva il, il, il battezzato membro di Cristo, Gesù Cristo stesso, il membro del corpo mistico di Cristo. Ogni battezzato si sentiva la Chiesa, responsabile della Chiesa, parte della Chiesa. Sono spiegato, ogni battezzato si sentiva figlio di Dio. Nella, ogni battezzato si sentiva sacro, persona sacra consacrata a Gesù Cristo il battesimo era la consacrazione a Cristo era il voto di voler vivere per Gesù Cristo completamente votati e dedicati a Lui per la vita e per la morte il battesimo era la decisione di scegliere Cristo come Signore del proprio cuore e della propria vita il battesimo era il matrimonio con Gesù Cristo il battesimo era il massimo sacramento invece adesso si parla mai del battesimo nelle, nelle chiese clericali? la sua originale si parla molto poco del battesimo si parla soltanto così di traverso soltanto qualche volta di ricasco ma il battesimo, il, si parla dell'eucaristia moltissimo giustamente ma il, il battesimo è maltrattato al massimo appunto perché il, il, secondo il clero il cristiano non deve riprendere coscienza della sua importanza, della sua dignità della sacralità del battesimo e di tutta la, la, la, la, la, di, di, di tutta la dignità che gli dà il battesimo e allora, ecco, io ho sentito il bisogno di, di far vedere allora. Di, far, di, di far presente ai miei superiori eh, che, che nella chiesa non ci sono superiori poi non dovrebbero essere superiori ma fra, i fratelli fra, magari i fratelli maggiori mm. ma, ma con una certa maggiore responsabilità ma non superiori la, terapia, nella chiesa non ci dovrebbero essere né superiori né inferiori ma una, dovrebbe essere la famiglia di fratelli fratelli, fratelli figli di Italia, figli vero. dello stesso padre pari dignità e poi non solo ma membra dello stesso corpo esatto. Cristo dello stesso corpo di Cristo Cristo è la testa e non ci sono in questo corpo diverse teste non ci sono due teste la testa visibile e la testa invisibile queste sono delle invenzioni nostre Questa distinzione tra le queste le... sono invenzioni clericali l'unica testa del corpo mistico è Gesù Cristo e basta tutti fratelli ma... E, e, no, e quindi io ho fatto presente ai miei, a, a, ai miei responsabili, ecco, ai miei fratelli maggiori che il battesimo dei bambini prima di tutto è invalido è inefficace perché non è fatto con la fede del proprio cuore e i sacramenti celebrati senza fede del cuore sono magie, sono farse i sacramenti non possono agire se non in forza della propria fede e quando ricevi il sacramento che devi credere in quel momento altrimenti il sacramento è inefficace non serve a niente è soltanto, è soltanto una farsa il te la dice? o se te la dice, te la, dice, te la, te la dice contro stomaco poi adesso non ti no, non manco più i, fedi, i, i morti quindi non ti sa neanche più a chi sarà stato di niente. adesso non ti, non sarà <ride> ma poi i matrimoni si pagano, i funerali si pagano, i battesimi si pagano, le benedizioni delle case si pagano, addirittura certi preti eh, quando vanno a portare una comunione ai malati si fanno pagare pure lì, è eh, tutto un mercemonio, tutto un merce in, in pratica, teoricamente tutto a posto, non si tratta solo di offerte libere, volontarie, fatte dai fedeli, perché i fedeli vogliono sostenere i loro pastori. Teoricamente tutto a posto, in pratica è pagamento, con vero e proprio scudorato. Quindi dice che la Chiesa Romana si erige su questi sistemi economici. Eh sì, tutto, qui. tutto qui, le feste, i santi, le, le bombe, gli spari, tutto un miscuglio tra sacro e profano, le donne nude che vanno a cantare la festa della Madonna, la sera, poi le donne nude cantano, e, e, e i preti, i vescovi, i preti fanno finta che, che, che, che protestano, che contestano, però dopo alla fine si accomoda tutto, va tutto avanti, finché la barca va, lascia andare. Dice che questa ignoranza biblica del popolo cattolico è voluta. L ignoranza biblica, madornale. Ma è voluta questa da parte del popolo? No, il, il, il tenore. Nella, chiesa, nella cosiddetta chiesa romana bisogna sempre distinguere la teoria mm. dalla pratica teoricamente loro continuamente favoriscono che il popolo venga istruito nelle sacre scritture prima dopo il concilio mm -hmm. prima la, la Bibbia era vietata era proibita era, so. era vietata proibita proprio sotto pena di peccato mortale c'è documentato questo che va sì, che sì, sì, è un fatto storico che ma dopo lì. il concilio si sono vergognati di questo fatto, no? E dice no, no, adesso bisogna favorire la conoscenza delle sacre scritture, bisogna favorire, favorire i, i, teoricamente, in pratica. In pratica questo, questo succede solo in qualche comunità. Sono case iniziative singolari. Iniziative più di laici che di preti. E i vescovi, i vescovi insomma, un po' forse dentro di loro borbottando. Ma devono, devono acconsentire, mi sono spiegato. Certo. Allora. Però, però in pratica la massa del popolo rimane completamente ignorante di Bibbia. E ma questo fa comodo a, cose, a credo. Questa ignoranza fa comodo perché se si viene a sapere troppo. Mm. E dopo si contesta, dopo, e dopo si cominciano a porre delle domande come ho fatto io. Certo. E dopo si comincia a entrare in crisi. Invece l'ignorante <coughs> e il non credente. Sono in pace. Sono spiegato? Chiarissimo. Perché certi preti non hanno crisi? Perché non se ne fregono di niente. Non per non loro? È un per loro, beh, è un mestiere. Sì. Se io fossi, se io avessi sentito il consiglio di qualcuno che mi ha detto: Don, don, se me che ti voglio bene, mangi bene e dormi. Chi te lo può fa fare? Mangia bene e dormi l'ha detto due volte se avessi sentito questo consiglio se io non avessi creduto non avessi avuto fede io avrei ascoltato questo consiglio e sarei rimasto lì a fare il mestierante mi sono spiegato ma siccome credo no no no no questo io mi ribello a questo consiglio per carità io non ti mangio crudo se mi dai questo consiglio brutto vigliacco che non sei l'altro vuol dire che tu fai questo non si è fatto ha qualche lusinga quindi la mancanza di, di completa conoscenza delle scritture la mancanza di, eh, di, di, di, della conoscenza di, di, di, di, di, la, della, di certa vita doppia eh, eh, eh, è comodo per loro fa comodo la, il, il tradizionalismo, l'attaccamento alle tradizioni del popolo, mi sono spiegato, l'attaccamento l'uniformismo, l'opportunismo, perché il popolo ha paura di essere perseguitato, per esempio qui, in, in questo paesino, molti gli danno ragione, mm -hmm. ma chi possiamo andare perdonando anche? Chi ci lo fa fare? Poi saremo discriminati! I nostri figli saranno discriminati, saremo, saremo visti di malocchio, e praticamente saremo messi un po' da parte, saremo un po' segregati, segregati messi nello stracismo, mi sono spiegato, invece, dice, ormai, dice lui ha ragione, mi ha detto qualcuno, anche l'insegnante, anche certa, e lui ha ragione, ma adesso ormai tutto va così, tutto va così, e noi possiamo metterci contro contro il fiume in piena possiamo andare contro corrente, cioè praticamente c'è anche la Biblia che c'è la mancanza di fede vera, Mi sono spiegata la mancanza quindi di interesse vero. E c'è anche la mancanza della personalità, il popolo non ha personalità, non ha una personalità il popolino. E il popolino quindi non vuole essere perseguitato, non vuole compromettersi, non vuole pagare di persona magari di persona i vescovi né nei preti figurarsi il popolino mi sono spiegato Anche Perché lascia è... vantaglia, si è fatto sempre così è andato sempre bene che in finte dei conti, che ce ne importa poi nella loro ignoranza dice ma in finte dei conto che una cosa vale l'altra mi sono spiegato quindi quando hanno fiducia nel clero continuano a seguire questo ma non è che abbiano fiducia nel clero perché nel clero non hanno fiducia e ah, dice tanto quello è un mestiere quante volte, ma pure da, da prete, sì, è io da prete mi sentivo dire ma tanto questo tuo è un mestiere come gli altri tanti lo dicono, mi sono spiegato, io mi sentivo offeso uh -huh. io mi ribellavo perché per me non era un mestiere uh -huh. lo facevo con fede, per, per, per, con passione, con dedizione mi sono spiegato, ma è per loro il, il prete, l'impiegato del culto si va lì, il quanto serve, è come si va ufficio. Esatto. si paga le varie pratiche si di... paga e lui mi fa quel, quel servizio perché è un'usanza perché io devo temperare a quella tradizione mi devo conformare a, tutta, a tutti gli altri perché quello che hanno gli altri lo devono devo avere pure i miei figli pure io, se no che, che dicono gli altri che sempre, sempre schiavi del giudizio degli altri dopo gli altri che direbbero se io mi mettessi a seguire Don Antonio se andassi alla messa di Don Antonio tu me la dovresti appare da Puglio dicono questo non dovrei scappare da pugno di dopo per carità e come in che direbbero gli altri ecco, schiavi quindi senza personalità senza, senza vertebra senza per... e così pecoloni dove vanno l'una l'altra vanno dice Dante come le pecore stanno vanno chiusa una, due, tre e che poi non sono interessati veramente al problema anche i giovani di Cuglio, per esempio, mi danno ragione, tutti, quasi tutti, uh -huh. solo a qualche bigotto, ma pochi, ma tutti gli altri mi danno ragione. Ma a essi non interessa il problema religioso, sospiriamo? Non uh -huh. interessa per niente, perché sono cresciuti in una religione di tradizione di indifferenza, indifferenza. indifferenza, in pratica. Dindind di, così, di, di freddezza totale, no, è messa solo come un insomma, di... si va ad assolvere, si, si assolvono alcune pratiche, alcuni doveri. La messa da, della domenica per tanta gente è un dovere da fare. Si assolve a quel dovere eh, perché non si può mai sapere. Questo Dio, capito? Non può sempre servire, <ride> può sempre esistere, non si può sapere, <ride> e questo è tutto. E questa sua determinazione, quindi, dall'autorità, dall come viene vista oggi? Questa sua determinazione nel far emergere la verità della Bibbia? Io al principio era una, una mina vagante, uh -huh. allora si erano allarmati. Quando hanno visto che al popolo non ne fregava niente di questi problemi, allora si sono rassicurati, No, allora, lasciamolo stare, la mina si è arenata, non è più pericolosa. Perché hanno visto che il popolo è indifferente, segue le tradizioni, non vuol sapere di altro, non gli importa, perché i problemi non li vuole affrontare la gente, mi sa E se tu vai a parlare, si arrabbiano, ma ne vogliono sentire parlare nemmeno. Non vogliono vedere i volantini, niente, non vogliono niente. Mi rispettano, mi vogliono bene perché mi, mi conoscono da piccolino. Sanno che la mia vocazione nasce da, da, dall'infanzia. Io quando ero bambino facevo gli altarini, dicevo la messa, chiamavo tutti i bambini no. a pregare con me. Cioè da piccolo mi chiamavano, i vecchi ormai sono morti, ma da piccolo, ma, ma i miei coetanei mi sono ricordano. E mi chiamavano Tucci, da piccolo. Mi sono spiegato, forse sono, ho questa vocazione proprio mh, mh, forte. Da, mh, la mia famiglia non era affatto religiosa. I miei non andavano mai in chiesa, era una famiglia di commercianti, di grande commercio. Niente, la chiesa è... è vero che quando mi vedevano in chiesa, tutto, in tutto assorto in preghiera, l'angeli mi diceva, ma te lo stai, da dove esci tu? Da, da quella famiglia di diavolo esci, sei uscito tu. Mi dicevano, cosa so spiegato. Quindi è una vocazione proprio vera, in cui vedo la, la, vera, la vera mano di Dio, ci vedono. Ma essi lo vogliono bene, lo rispettano, mi chiamano ancora Don Antonio, con tutti, questo sono spiegato, ad eccezione qualche proprio, qualche fanatico bigotto fanatico, ma spregevole, <ride> eh, appunto perché i fanati, i fanati sono tutti spregevoli, ma eh, eh, allora beh, gli altri mi rispettano, però no, eh, dice, fino a comprometterci, però no. Ah no, ma il problema religioso no, no, non vale la pena di comprometterci, sì. Non vale la pena, mi sono spiegato, non è un problema con, con, per il quale mi, eh, occorre soffrire, no! Ma è un problema superficiale, sì. Lei ha provato ancora recentemente a portare l'attenzione così del clero, della gerarchia vaticana, questi fatti, queste sue riflessioni bibliche, queste conclusioni? No, visto che sono completamente restingi, sì. chiusi, chiusi. No, ma no, non possono. Loro sanno, loro si rendono conto che il mio problema per loro è un problema di vita e di morte. Il battesimo degli adulti per loro è un problema di morte. Significa, significa che il Vaticano deve rinunciare, tutto il alto clero, specialmente tutto il clero, deve rinunciare alla potenza, ad essere una casta potente, ricca, prestigiosa. Molto e cioè devono rinunciare alla Chiesa clericale per ricominciare la Chiesa democratica, famiglia. Ma allora questo discorso non ci stanno, non ne vogliono sapere. L'esenza stessa dello Stato Pontificio lo quindi... Stato Pontificio è ancora Stato, hanno perso le, le, le, la, la, la Romagna, le Emilie, l'Umbria, il Lazio, le Marche i, i territori, ma, ma il Vaticano è ancora uno Stato. È uno Stato. Se io voglio andare a parlare col Papa non mi ci fanno parlare perché è irra irraggiungibile. Solo i capi di Stato possono andare da lui. Se io voglio andare a parlare di un problema pastorale? No! No! Ma il capo di Stato a parlare di politica, sì. Quindi vedi che è un capo di Stato politico, camuffato di religione. Uh -huh. Quindi è più ruolo politico che religione. Certo, ma sempre gli imperatori sono stati i Papi. Imperatori! Bonifacio VIII addirittura, un giorno si vestiva Papa, un altro giorno si vestiva imperatore. Eh? E dopo, lui, e, e' dopo di lui, quanto marciume, dopo di lui, prima di lui, tu puoi rifacertare. Quel povero Celestino V, era un che ci credevano veramente Gesù Cristo, e accettò per il bene della Chiesa, accettò di diventare in buona fede, in genuo, eh? dice per, per il bene della Chiesa, tutta la zarone ci stavano là, Mascalzone, mascalzoni, figli di, di potenti, di principi, tutti che tutti là, tutti simoniaci, mi sono spiegati. Allora non potevano fare il Papa a addirittura erano anni che, che, che, che si poteva fare il Papa perché criticavano fra di loro per, per, per arrivare al potere, tutto un fatto di potere, le famiglie nobili fra di loro, capito? Allora quel povero Celestino quindi l'eredita che ci credeva accettò, dopo due mesi se ne è spandolito quel che stava lì, poveretti, dorritito se ne scappò. E Bonnifaccio tanto, per paura di, che, che, che i suoi nemici, le, le famiglie potenti rivali, lo riabilitassero e lo fece arrestare nel, nel suo castello di fumone, sostegato, e si dice che dopo l'abbia fatto pure uccidere o morire di fame, non so, si dice. Comunque certo lo fece arrestare e se lo tenne in carcere nel suo castello irraggiungibile per, per paura di perdere il trono. Che, che, che le famiglie rivali potenti lo riabilitassero per, per contrastare lui, capito? Il grande Papa del, del primo giubileo, che inventò il primo giubileo per, fare, per, per, per, per convogliare tutti i soldi del mondo verso Roma quindi l'incerta è sempre finalizzata in, in, in, in, da, da interessi economici purtroppo la gente non sa niente non si questo. rende conto di cosa sta non, parlando. Parlando. non si rende conto, la gente guarda solo la facciata